vuoi okay. sbagliare? Aspetta, sto seguendo. Va bene. E onde Mi basta. Eh, non è che like Ok, attenzio, no. scusate. No, fai fai. Ora prova la lontana che è la vorrai tornare. interessante cosa senti? mi sta liberando il naso perché è un po' più giusto allora continuiamo un'altra cosa <ride> mi Anche. sta lavorando tutta la parte proprio del volto mi sta allungando nel senso cioè, mi sta aspirando grazie yeah.